Salve a tutti ragazzi e ragazzi, qui il vostro palmerone 98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Qualche giorno fa sono uscite alcune notizie riguardanti il prossimo film su Spider-Man Far From Home e quello che probabilmente potrebbe rivelarsi il nemico principale della fase 4 dell'MCU. Ho avuto modo di leggere queste notizie assieme al mio amico Wiley, il quale mi ha aiutato a fare chiarezza su alcune cose lette in esse. E oggi voglio appunto leggervi questi due articoli, cui link li potete benissimo trovare in descrizione, nel caso vogliate dargli un'occhiata in prima persona. Prima però vorrei aprire una piccola parentesi riguardo al piccolo spoiler fatto da Tom Holland. Ecco che prendo l'articolo. L'attore si è lasciato scappare un importante spoiler durante un evento promozionale, spiegando la natura del rapporto tra Peter e Beck e la provenienza del personaggio degli elementali, entità misteriose che prenderanno d'assalto le capitali europee. In questo film misterio è in realtà il mio nuovo miglior amico, sicuramente. Lavoreremo insieme per combattere queste creature elementali che sono arrivate passando da una spaccatura dimensionale creata dallo schiocco delle dita di Thanos. Quindi la di queste creature di mistero provenienti da un'altra realtà pare essere stata causata dallo schiocco visto in Infinity War. Onestamente avevo pensato che potesse essere stato causato da piccolo spoiler di Avengers Endgame tra 3, 2, 1, Hulk o Iron Man data la provenienza delle gemme da universi paralleli diversi tra loro e l'incapacità dei due terrestri di poter brandire il guanto dell'infinito che poteva anche portare a risultati molto drastici. Ma ci potrebbe anche stare che sia stato Thanos a causare tutto ciò Probabilmente non sapeva quali effetti collaterali avrebbe potuto causare l'utilizzo di tutte e sei le gemme insieme E bisogna anche considerare che anche lui ha avuto alcuni eh, limiti fisici nell'utilizzare le gemme Infatti riuscì a schioccare le dita solo due volte Chiusa questa piccola parentesi, torniamo a leggere i due articoli principali del video Sempre più i reporter stanno svelando in queste ore la presunta scena post credits che vedremo nel corso dei titoli di coda. Alla fine del film, a fare il suo ingresso in scena sarebbe niente di meno che Norman Osborne. La scena inizia in una stanza oscura, sullo sfondo a sentirsi una musica un po' inquietante. Mysterio si trova dentro un alto edificio e guarda fuori dalla finestra. Una voce dall'accento russo dice lui ci ha battuto ma presto dovrà pagarla. Misterio si gira e dietro di lui c'è camaleonte col suo costume. Poi la musica si fa ancora più inquietante e ad arrivare sono l'avvoltoio, Scorpion Shocker e un uomo in giacca e cravatta L'uomo raduna tutti e dice Ho una proposta La cinepresa infine esce fuori dalla finestra E viene rivelato che l'edificio in questione È l'ex torre degli Avengers E che ora porta la scritta Oscorp. Oh, allora per quanto riguarda il fatto che la torre degli Avengers Fosse stata acquistata da Norman Già si era ipotizzato da Quando uscì Spider-Man Coming. Anche se alcuni pensavano Che in verità fosse stata acquistata da dai Fantastici 4 Si è ipotizzato anche questo Però in effetti ha molto più senso così a molto più sensore è anche più fattibile che sia stato Norman Osborn ad acquistarla. Poi, in un mio precedente video riguardante i Sinistri 6, ho ritenuto il Green Goblin come un possibile leader di questo gruppo di supercriminali al posto del Dottor Octopus. E alcuni dei cattivi menzionati qui li avevo già previsti come possibili membri dei Sinistri. Il mio collega Wiley sarebbe di tutt'altro avviso su questa notizia, che la riterrebbe troppo fanservice. È abbastanza improbabile che possa essere mostrata durante i titoli di coda. In primis perché Scorpion, almeno prima di vederlo in questo gruppo di super criminali, dovrebbero mostrarcelo lottare singolarmente con il suo costume contro l'uomo ragno, anche perché in oncoming l'abbiamo visto fare poco e niente, per come è stato impostato, anche di familiare con il Rhino di The Amazing Spider-Man 2, il quale l'abbiamo visto combattere senza costume all'inizio film, e poi con esso verso gli ultimi minuti in modo da introdurci questo supercriminale anche se in un ruolo minore e ricordiamoci che ai tempi la Sony aveva in mente di introdurlo come membro dei Sinistri 6. E a proposito di questo ecco un'altra cosa interessante, ultimamente sono stati trapelati due set Lego riguardanti il film Spider-Man Far From, che nella scatola mostrava i nomi dei relativi personaggi, due dei quali sono rispettivamente Hydromen e Molten, entrambi nemici dell'Uomo Ragno che dovrebbero appunto essere due dei elementali che controllano rispettivamente l'acqua e il fuoco riguardo al tizio fatto di terra roccia sabbia o quello che è potrebbe anche trattarsi di sandman ma non ne siamo del tutto sicuri possiamo dire lo stesso anche dei primi due anche se la probabilità che siano davvero loro è molto elevata Visto che la Lego se voleva evitare spoiler avrebbe aggiunto cattivi non presenti nel film Ma rinominarli no Visto che ci sono dei contatti diretti con la Marvel Per quanto riguarda Norman Osborne, Rispondo a questo punto collegandomi ad un altro articolo Basandosi sul rumor si potrebbe affermare Che la fase 4 non percorrerà un unico arco narrativo principale Come accaduto con il gran finale di Thanos Sarebbe anche da ritenere plausibile Norman Osborne Come prossimo villain ricorrente il personaggio sembrerebbe particolarmente adatto su più fronti Non solo consoliderebbe il mondo di Spider-Man della Sony all'interno dell'MCU Ma proporrebbe un nemico di portata umana ma non per questo meno temibile Allora Norman Osborne, nel corso delle sue pubblicazioni ha assunto diverse identità Tra cui la più famosa quella del Green Goblin Ma con la possibilità di vedere un film su Dark Avengers Non ci negheremmo di vedere una nuova versione di Iron Patriot E pertanto una versione negativa dell'iconico Iron Man Che tanto è stato fondamentale. Per il primo e decennale arco narrativo Del Marvel Cinematic Universe Sì perché dovete sapere Che in quest'ultimo periodo hanno pubblicato Una lista di tutti i film Della fase 4 Un attimo che ne prendo qualcuno Ad esempio eh, abbiamo Ant-Man 3, After Marvel 2 C'è cioè pure Thor 4 Non mi aspettavo che facessero un quarto film su Thor Ok, film su Nova Ma soprattutto un film su New Avengers Young Avengers e Dark Avengers Quindi il fatto che Norman Osborne Possa in qualche modo avere qualche voce in capitolo riguardanti i Sinistri 6 um, È possibile Ma non sarà il leader di essi um, Sicuramente utilizzeranno Doc Ock Per questo ruolo E... Se devo essere sincero è meglio così A parte il fatto che ormai una versione di Doc Ock cinematografica Non la vediamo eh, dallo Spider-Man 2 di Sam Raimi Ed è una versione che mi è piaciuta veramente ma veramente tanto Ma oltre a ciò come si può evincere dall'articolo che abbiamo letto Norman Osborne è stata una figura molto importante Non solo perché è la nemesi giurata di Spider-Man Ma anche perché ha avuto... In sé per sé un ruolo molto importante all'interno dei fumetti Marvel Ha rivestito più ruoli e la maggior parte sono tutti negativi E quindi come cattivo principale eh, della prossima fase dell'MCU ci sta Ci sta che è una meraviglia e Comunque non ho nient'altro da dire Voglio ringraziare Wiley per avermi aiutato eh, nella stesura di questo video Per avermi aiutato a fare chiarezza su alcuni punti